portano al primo ospite di giornata, che è il presidente della Wisp, Vincenzo Manco. Buon pomeriggio presidente, ben ritrovato su Radio Uno Sport. Buon pomeriggio e grazie a voi, grazie a voi per il sito. Wisp che insomma in questi giorni di grande confusione, mi verrebbe da dire, nel mondo dello sport, dopo l'emanazione dell'ultimo DPCM che insomma appone anche per il mondo dello sport nuove limitazioni, insomma ha cercato anche lei in prima linea, anche oggi, con un comunicato di insomma, da una parte sottolineare no? oh, forse anche limiti troppo stringenti, quantomeno dal vostro punto di vista, e dall'altra di avere un'uniformità, perché poi insomma stiamo vedendo in questi giorni che all'interno delle leggi le varie federazioni si stanno muovendo un po' in maniera sparsa, diciamo. Intanto, come visto, consigliamo dire che abbiamo tutta l'intenzione di rispondere in modo responsabile a ciò che sta accadendo, perché credo che questa, questo comportamento da parte di alcuni organismi sportivi non. molto lo sport in base soprattutto e, e no, noi abbiamo stigmatizzato comportamenti da parte di federazioni sportive, di organizzazioni sportive, di sportiva, organismi sportivi che onestamente non ci piacciono, che sono atteggiamenti sul che vogliono salvaguardare ciò che il PCM consente, ma che magari forti no, in tempo prima questi stessi organizzazioni sportive non organizzavano. Ecco, quali sono le attività più penalizzate parlando proprio di sport di base? Sicuramente le attività più penalizzate, sono tutte le attività diciamo, sportive di base possibilmente, che noi sostanzialmente possiamo fare, visto che le piscine, le palestre sono, sono chiuse se non per, per la possibilità delle competizioni appunto, di, interesse, di interesse nazionale e di un modo per poter eh, davvero eh, come dire, creare un'appazione. Poi, no, no, giustamente come ha sottolineato lei, presidente, spesso si pensa, ma lo sport, insomma, o da una parte i professionisti iperpagati, strapagati, che poi in realtà sono, sono sempre pochi. quelli del calcio, sì. esatto, o pochissimi, e dall'altra non si pensa a tutto quel sottobosco, peraltro con tutta una serie di anche contratti particolari, molto poco tutelati, e che però insomma fanno di quello che per molti magari è ricreativo, e peraltro insomma non è che quello che è ricreativo è male a prescindere, insomma hanno un vero e proprio lavoro. Assolutamente così, noi abbiamo anche ieri nel Consiglio nazionale del, del CONI, come WISP, lanciando anche, approfittando di questa situazione, la necessità, per esempio, di ragionare sul vero e proprio lo abbiamo definito dizionario. Dello sport e della pratica sportiva, insomma tra i vari TCM eh, si, si confonde ciò che è il senso legislativo della definizione di qualche attività sportiva per quelle che sono le categorie anche sociologiche sulla, sulla pratica sportiva. Faccio un esempio, si parla e le proprie attività così come fanno i centri di promozione. proprio lei Presidente, nel consiglio di ieri del CONI è stata votata diciamo, all'unanimità ma con l'astenzione degli enti di promozione sportiva, quindi insomma, proprio di voi questa risoluzione in cui viene chiesto al Presidente Malagò sostanzialmente, tra virgolette, semplifichiamo, ma insomma di Proseguire questo muro contro muro, se mi passa il termine, con il governo su questo testo della riforma dello sport che non convince tante federazioni, voi evidentemente avete una posizione vista l'astensione leggermente diversa contro me. Io glielo consento benissimo l'espressione muro contro muro perché fin dall'inizio, la WISP e poi anche con questa ulteriore astensione, gli enti di promozione sportiva hanno voluto proprio affermare intenzioni sono, sono diverse, era diciamo, l'idea eh, di aprire una negoziazione con il governo, indicando però una strada del cosiddetto intervento legislativo ordinario, insomma, nella sostanza di dire bene, manchiamo eh, la palla in tribuna per tutto ciò che riguarda questo obbligo, queste due nostre posizioni rispetto a quello qui. Oh, tornando un attimo alla questione del TPCM, c'è anche un vostro comunicato molto duro delle scorse ore, no ai furbetti dello sport. Sì, perché abbiamo voluto appunto stigmatizzare sostanzialmente questo. Insomma, intendente che soprattutto da parte di alcune federazioni e di enti di promozione sportiva che non ha. ma campionati di interesse nazionale, cosa che sappiamo di non accadere, e invece tutto questo nelle varie decisioni dei consigli nazionali e dei rispettivi organismi sportivi sta accadendo. L'abbiamo voluto stigmatizzare e abbiamo sempre detto che stesso livello rispettiamo le norme rispettiamo la salute dei cittadini allo stesso tempo e chiediamo le storie di interventi perché ci sono stati forti investimenti perché si potessero diciamo, rispettare i protocolli delle guida tutto ciò che c'è stato richiesto per la sicurezza e la salute dei partecipanti insomma sintetizzando la posizione della WISP è eh, forse insomma restrizioni anche eccessive o quantomeno teniamo conto di chi avrà i danni da queste restrizioni però poi nel momento in cui una regola c'è no vediamo di rispettarla insomma no e di trovare forme di investicazione che... Grazie al Presidente della Wisp Vincenzo Manco, per essere stato con noi. Buon pomeriggio e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Buona...